Oggi parliamo di marketing e parliamo di focalizzazione, quanto è fondamentale distinguersi dai propri competitor. Può sembrare una considerazione banale, però non lo è, perché è sempre più di frequente mi rendo conto di quanto oh, i nostri clienti ci suggeriscono di fare qualcosa perché l'hanno visto fare agli altri. Gli altri più delle volte sono i loro concorrenti diretti. Con questo non voglio dire che sia male andare a vedere che cosa fanno gli altri, anzi è fondamentale tenersi sempre aggiornati sulle azioni e le strategie che stanno portando avanti i nostri competitor diretti. Però è vero che tenersi aggiornati è qualcosa di completamente diverso da copiare quello che fanno gli altri, o se non copiarlo prenderlo appunto come traccia per decidere di fare la stessa identica cosa, perché se la fanno loro la dobbiamo fare anche noi. Ecco, non c'è niente di più sbagliato nel marketing. Al contrario, l'arma vincente sta nella differenziazione. Devi cercare di trovare quel qualcosa che differenzia te dal tuo concorrente. E sai perché? Perché se non lo farai, nessun potenziale cliente riuscirà a decidere di scegliere te piuttosto che lui, perché i suoi occhi sarete assolutamente identici. Ed essendo identici, indovina un po' quale sarà l'unico criterio che utilizzerà nella sua scelta. Te lo dico io, quello del prezzo se abbiamo due pizzerie che, effettuano, eh, che hanno un menu sostanzialmente identico, i cui prezzi sono identici e non si differenziano assolutamente su nulla. Abbiamo quindi la pizzeria A con la sua offerta e la pizzeria B con la sua offerta. C'è solo un'unica differenza tra l'una e l'altra che è quella del prezzo. A questo punto, sicuramente, se non percepiamo alcuna differenza, siccome è, nessuno di noi vuole spendere di più, andremo sicuramente a scegliere colui che ci offre il prezzo migliore. Ed esempi di questo tipo te ne potrei fare tantissimi. Mentre invece devi ragionare proprio all'opposto È nel momento in cui tu hai qualcosa in più in cui tu lavori su quel valore aggiunto su quella differenza che è apprezzata dal cliente che è riconosciuta che rappresenta quella qualità che ti consente di andare oltre il termine del prezzo come parametro di scelta ma che ti dà la possibilità proprio di essere scelto perché è unico e differente se ti dico bevanda gasata cosa ti viene in mente sicuramente la coca cola tu mi potrei dire sì va bene laura ma giochi facile parli con una bevanda storica ma è vero che questo esempio anche se può essere un esempio scolastico anche se può essere un, uh, un esempio tipo un macro esempio è la pura verità perché la forza sta nell'essere primi nella mente del cliente se riusciamo ad essere quelli che offrono per esempio quella pizza di qualità perché ha quella levitazione naturale perché ha quella cottura nel forno a legna e noi su quelle caratteristiche eh, andiamo a puntare sulla qualità degli ingredienti sulla freschezza del nostro prodotto beh possiamo anche venderla due 3 ore in più ma ti assicuro che la tua fetta di mercato rimarrà sempre comunque tua nessuno ti sceglierà per il prezzo ma ti sceglieranno per quella qualità in più che solo tu puoi offrire anche perché se competi con gli altri con la stessa strategia di marketing con la stessa comunicazione non fai altro che diventare anonimo agli occhi dei tuoi potenziali clienti. Quindi ricordati, valuta il comportamento degli altri per capire che cosa gli altri stanno facendo, cerca di puntare sulle tue qualità, di differenziarti, di andare a comunicare al tuo cliente di utilizzare nella tua strategia di marketing quell'elemento che ti contraddistingue, quell'elemento che per te può rappresentare veramente un'eccellenza. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o un commento, se invece hai voglia di progettare una strategia di marketing o ti interessa eh, approfondire questo argomento, sotto questo video trovi un link per prenotare il nostro servizio di consulenza gratuita. Se invece vorrai continuare a seguirci sul nostro canale, ci fa piacere, iscriviti, clicca sulla campanellina così riceverai una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Ciao e alla prossima!